Ciao a tutti ragazzi, guardate, benvenuti in questo nuovissimo video su Far Cry 2. E... Ciao. E Mi scuso subito se... Non e... mi ricordo, venerdì non sono riuscito a fare, ma ero stanco. E come ho già detto appunto nel post di Facebook, se non avete visto andate a vedere... E... Quelli mi spara da dove? Mamma mori e... Ah, è un GTM come me, ok e mi dispiace, potuto, sia, mi dispiace che io non sia riuscito a uppare ma ero stanco e personalmente come ho già detto preferisco non uppare se... preferisco non uppare piuttosto che fare un video così in cui non, non ho voglia ecco e quindi eccoci qua su Far Cry 2, questa partita la metto come va anche se va da schifo o se hai da disinstallare il gioco se faccio tipo una chilo mai l'ho fatta ma se faccio uno, 30, la metto lo stesso deciso ehm, sono appena tornato a casa e ho mangiato come un pazzo che si che mangiare fuori. E tipo 86 primi... Era tipo 3.000 tanti pasti. 46.000 primi... E sono morto. Cambiamo. Che palle sti gatti. Io ho i gatti, ok. E fanno avanti e indietro. Esci, entra, esci, entra. Adesso guarda, ti apro la finestra. Esci. Ciao! Sì, vabbè, la finestra. La finestra per, per poi andare su terrazzo, almeno poi di lì vanno... saltano dai vicini ma amore. ma... mi sbaglio o non è a correre il server? mmm... noto dei cambiamenti oh oh oh come? per te stai oh oh c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va prima di tutto perché refresh a 60 dopo lo devo cambiare eh, niente, è una partita un po' strana, frate, però tranquillo Sì, non sono abituato a giocare a 60 Hz, di solito gioco a 120 Non so perché mi siano abbassati le impostazioni che si erano toccato nulla Ah, muori Oh Stam appena amanzi due, non c'è più nessuno X Cosa sto facendo? Oh Non mi trovo, ok, 4 2, sono trovato Ma tipo i nemici Ne chiamo uno ne escono 30 Tutto non è norma Supercello Comunque non vorrei dire Ma io ti ho colpito Ok eh, dai devo pushare un po' di AK su Allora La cosa più bella è che in sta mappa quando prendo tipo armi ravvicinate tutti, tutti da lontano quando poi prendo il cecchino... Boh, tutti di fianco ce li ho attaccati. Ma chi mi ha preso? Vedi! Dai! La gente che non si muove sta lì, ferma. No revenge team killing. Questa regola mia è nuova. E eh, quindi nel caso ti tinchillano, non vendicarti. Sì, va. Oh, ma perché mi tinchilli? Mongoloide? Forse ha tentato di uccidermi. Non trovo. Nessuno. Sentito uno. È ok me, Ah no, che okay, erano quelli di fianco a me Ok Ah, ne ho visto uno Devo cambiare i dettagli, non riesco a giocare con un gioco tutto al massimo Troppe ombre, troppi dettagli, a me non va bene Eh dai, vieni fuori Vai, muori Ma muore Sì sì devo salvare quel tipo ci muoio Ma tipo tantissimo Ok No no c'è qualcosa che non va Non riesco a giocare oggi Porco Sto mouse non è normale oggi Tipo più lento Sono un po' troppo lento sto mouse oggi Che cazzo è Si sì, in sto gioco usare la cappa da distanza no, L'ho anche hitato Non ci voglio credo Non commento Fare una partita di non ci riesco mai Poi dio Cristo, perché siamo a novembre e fa caldo in camera mia! Zio porco! Ho detto zio porco eh non! No, ti ho colpito io! Qua non ti ho colpito! Eh vabbè, ma dai su! 7-7 stagione! Beh perché hanno han abbassato i diamanti? Di solito almeno tre ce ne sono Perché sto mas mi sembra lento oggi Ma ne ho uno di Quello non l'avevo neanche visto Ma perché se... Madonna Ma dai Boh, non, non riesco a giocare. Capisco perché anche. Boh vabbè. Si buggato, si era buggato tutto! Oh. Eh vabbè dai, ce l'ho davanti! È il gatto che non vuole entrare. Ma stai scherzando? Cioè, era ancora vivo? Seriamente? E miro di lì esce di là Ma su Ah l'ho tinchillato Come? Cazzo di merda non te l'ho visto Ah muori anche a te Eh vai giù anche a te ah. Stai scherzando col il lancio granate? Non ho più colpi Ma pezzo Dai, seriamente, col il lancio granate ah, sparati Ah è fiero lì eh Madonna Schiaffia quello Quello continua col lancio granata eh Camadosca La bombola Ci scommetto quello che vuoi che adesso mi arriva in testa la bomba le muoio Tipo esplodo Tipico di Far Cry Ce n'è uno qua dietro. Davvero ti ho sparato, non sei morto. Ah, ok. Adesso ti inchillo con mio amico lì sì. Cosa spari con la tua pistolina lì? Ma è su, su, In piedi ce la farai L Ho visto. Ew. Per se qua non siamo un attimino seri. Casa. Questo è invincibile. Vediamo qualcosa per lamerare. Uh, ora ci divertiamo. Io con sto coso poi oltretutto spammo non... Neanche sparo, spammo proprio, detto Oh... È un tipo che c'è... Ma ah, guardalo sto qui Vieni a prendere una casetta Non riesco a giocare oggi, devo... Devo rimettere a posto le cose Cos'è? Sta partito uno schifo Quanto sto facendo? 14-12, bleh! Vedere che mi ammazzo cadendo Easy, insomma. Ho sentito un fucile a pompa MA DOVE SEI? Ah. Dai, seriamente. Oh, non sono più lì a camperare. Cecchino di merda. Oh ti, visto. Bastardo, oh, ti ho visto. Bastardo, muore. Ti ho visto passare Cosa? Cioè, seriamente ha sparato prima di ricaricare? Infatti che io sto ancora giocando senza la... Cioè, io sono ancora senza connessione oggi, che è domenica, che sto registrando. E oltretutto, la telecom è da due settimane che non mi dà la linea, infatti sto usando la chiavetta, quella che uso anche per streamare. È una bomba, ok, però ho internet limitato. E, e in più sto iniziando a finire, sto quasi per finire tutti i giga, quindi sono non è una merda. Ho sentito qualcosa scoppiare. Va bene. Ok... Tutto, e vorrei ripetere, tutto, sottolineiamo tutto nella norma. Ultimi 5 minuti. Ma sei serio? Due punti e gibattono! Non fateli vincere! Mmm. -hmm. Di servizio, grazie. Sconfitta. Ah, così, vabbè, ho promesso questa partita. Quindi, swag, la metto. E direi che può andare così. Sì. Bene, ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare mi piace o non piace per valutare il mio lavoro, vi ricordo di guardare tutti i link in descrizione, facebook, twitter, di condividere il video, condividere il canale, aiutateci a crescere. Spero quindi che il video vi sia piaciuto e anche, le, anche i miei scleri e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti!